Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo breve video parleremo della congiunzione logica, operatore booleano AND, che sarebbe la moltiplicazione. Abbiamo due variabili A e B. Abbiamo 0 0 0 1 sono gli stati che può assumere la variabile, 1 0 le due variabili e 1 e 1 adesso scriviamo anche 1 e 1 e la congiunzione logica quindi land è vero quando entrambi le variabili sono vere ho detto in altro modo quando entrambi hanno valore 1 quindi avremo come risultato a e b a per b 0 0 per 1, 0, 1 per 0, 0, cioè, quando sono entrambi 1, 1 e 1, il risultato è 1. Questo è l'operatore AND, o moltiplicazione logica, congiunzione logica.